Come potrei aiutarvi? Lui! Lui! Ha i suoi scritti! I suoi. I, i detti! Eccoli! Eccoli! Ascoltate! Ecco! Ecco io! Io vi mando! Come pecore in mezzo ai lupi! È vero! voi siate prudenti come i serpenti, ma semplici come le colombe, perché essi vi verranno contro e il fratello tradirà il fratello e il padre il figlio, ma alla fine, alla fine saranno i figli che insorgeranno contro i genitori, perché la luce... La luce è venuta nel mondo, ma essi non vogliono vedere la luce. Perché fu scritto, ecco, fu scritto, essi udranno, ma non comprenderanno, guarderanno, ma non vedranno, perché il cuore di questo popolo si è indurito, sono, sono diventati duri di orecchi hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore e cambiare e gioire. Ma quando verranno, mettetevi bene in mente di non, di non preparare prima la vostra difesa, perché lo Spirito vi darà tutta la lingua e tutta la sapienza a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere perché non sarete infatti voi a parlare ma sarà lo Spirito del Padre vostro e della Madre vostra che parlerà in voi e nemmeno un capello del vostro capo perirà perché voi non siete, eh, sentite, sentite cosa dice, voi non siete solo di questo mondo, ma voi appartenete all'eternità e nell'eternità vivrete interi. Non li temete dunque, perché non va nulla di nascosto che non debba essere svelato e di segreto che non debba essere manifestato. Quello che adesso io vi dico, lui, lui vi dice nelle tenebre, voi ditelo nella luce, è quello che ascoltate all'orecchio urlatelo sui tetti e non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo perché non hanno il potere di uccidere l'anima sentite, sentite qua non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra io non sono venuto a portare pace ma una spada in verità in verità vi dico, chi crede compirà opere uguali a quelle che io compio e ne farà anche di più grandi. Perché qualunque cosa voi chiederete nel nome suo sarà fatta perché l'origine sia glorificata nel figlio se mi chiederete se gli chiederete qualunque cosa davvero io la farò e sentite sentite cosa dice su questi vostri tempi di adesso la donna la donna quando partorisce è afflitta vero perché è giunta l'ora ma poi quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più delle afflizioni per la gioia che è venuta al mondo un uomo. Così anche voi ascoltate. Ora siete nella tristezza ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Nessuno. E quel giorno non avrete più bisogno di domandarmi nulla. Malacoda! Malacoda, che cosa stai facendo? Cos'è questo? I detti del Nazareno. Ah, ma sì, fai bene eh? Eh? Sì, fai bene È importante per noi Capire il nemico, no? E poi questo Questo Nazareno Questo Nazareno Era stato un personaggio Molto affascinante, sai Curioso E io Ricordo quella volta in particolare, te lo racconto, quella volta in particolare che lui si stava preparando, tempi antichi, si stava preparando per la sua missione ed era già, già discretamente potente purtroppo, ma la sua eccellenza, <ride> sua eccellenza si era messo in testa per forza di provocarlo e mandò me. Allora io vado, Scendo e pensa un po' chi mi trovo davanti, mi trovo davanti una, una creatura confusa, spaventata anche, ma non da me, non da me, spaventata da se stesso, da quello che lui era convinto di dover fare. E così io mi convinco che forse era stato un po' sopravvalutato no? e, che, e che Sua Eccellenza forse aveva ragione a mandarmi, perciò visto che era nel deserto da tanti giorni e non mangiava, comincio. Se tu sei figlio di Dio, allora dia questa pietra che diventi pane. Ed egli però mi rispose c'è altro ben più importante del corpo e della sopravvivenza materiale perciò non cederò <ride> E allora, allora io penso al potere no E il potere funziona sempre e allora lo conduci in alto mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli dissi, io ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. <ride> Però tu ti devi prostrare dinanzi a me e tutto sarà Ma lui rispose, altri hanno fatto e, e faranno questo che tu chiedi. Ma io, io vedo ciò che è eterno. E a quell'eternità io vado. Allora io ho pensato, che forse come Estrema razio poteva esserci la forza, che pure è sempre stata seducente. E l'ho condotto a Gerusalemme sul, sul pinnacolo del Tempio. E gli ho detto, allora, no, buttati, figlio del Dio. Tanto hai la forza per salvarti. Lo spirito sicuramente ti solleverà nell'aria. Ma anche qui, quello sorridendo, con... Con dolcezza mi ha risposto, sai bene che la forza di Dio va, va chiamata con un cuore puro, non per sé, e perciò io questo non lo farò. Io sono rimasto interdetto, ha detto queste parole, disse, queste parole, con fatica, perché era stanco, sì, ma anche con una strana dolcezza forte che ancora ricordo. Sai bene che la forza di Dio va chiamata con cuore puro e non per sé, perciò io questo non lo farò. <ride> pensa, pensa Maracoda se gli uomini di adesso davvero lo, davvero lo seguissero <ride> come esempio perciò io non lo farò non lo farò <ride> curioso questo Nazareno eh Va bene, studialo, ma fai attenzione perché è pericoloso, è molto pericoloso. <susurra>